inizia adesso una tranche molto ben assortita e dedicata, come avete visto dal programma, a vari aspetti legati al mondo della comunicazione eh, se, se eh, non mi correggeranno, mi corrigerete se sbaglio la prima parte è quella più legata a quella che comunemente si chiama la comunicazione politica quindi abbiamo Dino Ameduni di Proforma, Giovanni Diamanti di Quorum e Francesco Tomba di Crispi moderati da Paolo Sinigaglia del Politecnico di Milano eh, alla fine dei loro interventi è previsto un piccolo, piccolo veramente eh, spazio per le domande, eh, faccio una brevissima presentazione Ehm, di Dino Ameduni che do, Proforma è la, adesso vado come dire molto velocemente eh, Proforma si è occupata della campagna web di Deborah Serracchiani alle ultime anche Giovanni, come... elezioni anche Giovanni benissimo ed è quella che ha inventato oppure Vendola giusto per come dire dare una cornice alle mh, quorum mi sembra che si occupi principalmente eh, di eh, comunicazione e anche sondaggi eh, elettorali mentre CRISPI eh, si occupa di mobilitazione sociale tra le altre cose di partecipazione e mobilitazione hai lo sguardo di chi vorrebbe incenerirmi <ride> noi ci occupiamo di eh, aiutare giovani progetti imprenditoriali e quindi diciamo che lavoriamo con outsider del mondo economico e ci interessa essere qui in un campo che ha a che fare con un outsider del mondo politico. Bene, mi sembra una definizione molto più corretta di quella che ho fatto io. Ehm, dopo eh, appunto, parlavamo di un lungo blocco politico, eh, scusate, sulla comunicazione, la seconda parte più legata alle partecipazioni e alla mobilitazione in relazione al progetto di piattaforma eh, di cui molti, avranno, molti di voi avranno già sentito parlare alla fine torneranno sul, sul palco i nostri eh, interlocutori attuali per presentare i lavori eh, di oggi del Barcamp eh, quindi io lascio i nostri interlocutori nelle ottime eh, mani di Paolo Sinigaglia eh, per eh, questa prima tranche legata alla comunicazione allora, buongiorno a tutti e voglio fare solo una brevissima introduzione e, la cosa di cui parleremo oggi è la comunicazione politica sui diversi media come si fa comunicazione, quali sono i ruoli dei partiti e quali sono le nuove cose che emergono eh, soprattutto in relazione o comunque gran parte in relazione al rapporto del Censis che è uscito pochi giorni fa che contiene molti elementi interessanti eh, volevo anticiparne solo due che, che mi sembrano molto rilevanti cioè eh, gli italiani hanno detto che hanno meno fiducia nella televisione rispetto al passato però la televisione rimane il media di gran lunga più utilizzato per informarsi politicamente in questo paese abbiamo un altro risultato interessante che è quello degli italiani che hanno più fiducia in media di tutti gli europei sugli strumenti che ci sono su internet, però, d'altro canto, internet è uno strumento che è frequentato da una minoranza invece di persone per andare a informarsi. Allora, questo ovviamente genera tutta una serie di conseguenze e di questo vorrei che parlasse Dino Amenduni, a cui parlo la parola. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. La ricerca del Censis che trovate sul sito del Censis, censis.it, la potete scaricare liberamente, si chiama Il primato dell'opinione nella comunicazione orizzontale e tratta sostanzialmente di come cambiano le dinamiche di socializzazione politica, quindi di persuasione al voto nei confronti degli italiani con l'avanzare dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione, diciamo, dei noi media, di Internet e qual è il ruolo l'incrocio anche possibile tra televisione e nuovi media in un contesto generalizzato di crisi della fiducia nelle istituzioni e nei mezzi di comunicazione. Bisogna tenere un dato per partire con l'analisi. Il primo dato riguarda il fatto che, secondo una ricerca condotta da Demos, solamente tre istituzioni in Italia hanno più del 50% di fiducia, sono le forze dell'ordine, il Presidente della Repubblica e la scuola. Tutte le altre istituzioni, la Chiesa, le regioni, lo Stato, gli enti locali, i sindacati, le banche, le associazioni, gli imprenditori, i partiti, il Parlamento hanno tutti quanto il livello di fiducia sotto il 50%. Questo vuol dire che non c'è una crisi di fiducia nella politica e basta, c'è una crisi di fiducia nel sistema paese complessivamente. All'interno di questi dati del Censi emergono tre tipi di tendenze, tre tipi di dati che è giusto affrontare, il primo riguarda proprio il calo di fiducia nei mezzi di comunicazione, la media della fiducia nei mezzi di comunicazione di massa in Italia è tra i 10 e i 15 punti più bassa rispetto alla media dell'Europa 27, quindi gli italiani si fidano molto poco, molto di meno dell'informazione che arriva alle media. l'unica eccezione è fatta da internet dove il dato è più alto della media europea ma parliamo sempre di un indicatore di fiducia molto basso, intorno al 38%, quindi c'è un problema proprio di di chi comunica a prescindere dal cosa comunica c'è cioè proprio alla base un problema di fiducia secondo luogo il census dice che sono stati eh, persi 2 milioni di, di copie sono andate perse 2 milioni di copie dei quotidiani tra il 2000 e il 2012 quindi si è scesi da 6 milioni di copie vendute dei quotidiani nazionali a meno di 4 milioni quindi qu i quotidiani, lo quotidiani locali nazionali hanno 34% di tirature in meno rispetto a 12 anni fa quindi la perdita del ruolo del, del giornale quotidiano come mezzo di informazione ha vantaggio di altri strumenti più, più moderni, ma in generale della televisione. Ehm, importante sottolineare un dato, il 41% degli intervistati dichiara di utilizzare Facebook, e il 38% YouTube e solo il 5% Twitter, quindi alla fine, al di là di tutto quello che si dice sul ruolo di Twitter per quanto riguarda la comunicazione politica, dal punto di vista quantitativo Twitter è assolutamente marginale rispetto a YouTube e a Facebook. Il punto qual è? Che comunque Twitter essendo utilizzato prevalentemente da elite giornalistiche, politiche, istituzionali riesce comunque a incidere a livello di opinione, ma attenzione perché il dato assoluto ci racconta una realtà molto diversa, tra l'altro una realtà molto diversa che non risente affatto di variabili come l'età, anzi se consideriamo gli under 30 Facebook è ancora più diffuso rispetto alla media, alla media, così come il livello di istruzione non è determinante, quindi le persone più istruite usano di più Facebook rispetto a Twitter esattamente come le altre il dato più importante di questa prima fascia riguarda il fatto che il 70% degli italiani hanno dichiarato che secondo loro l'informazione che proviene dai mezzi di comunicazione di massa è manipolata 7 italiani su 10 hanno dichiarato che secondo loro l'informazione dei mezzi di comunicazione di massa è manipolata questo per farvi capire quanta sfiducia ci sia nei mezzi di comunicazione di massa parallelamente il 36% dichiara che questo sistema nei media, pur essendo manipolante non è superato quindi la, la sintesi qual è? Che il problema non è una crisi nel giornalismo quanto una crisi nei giornalisti italiani, quindi nel sistema dei media italiano. E mi viene a pensare all'atteggiamento che ha avuto il Movimento 5 Stelle, il Grillo in particolare nei confronti dei giornalisti, straordinariamente chiuso con gli italiani, straordinariamente aperto con i giornalisti esteri, quasi a voler sottolineare questo aspetto. Il punto non è la, la crisi della fiducia nel giornalismo quanto la situazione italiana essere problematica. Il dato più importante della ricerca, secondo me, riguarda una domanda secca che è stata fatta agli italiani, cioè nel momento in cui lei deve decidere cosa votare, quali sono i mezzi di comunicazione che lei utilizza prima di prendere una decisione, da questo dato emerge, come anticipava Paolo, prima di tutto un ruolo ancora molto rilevante della televisione, all'interno però del segmento televisione è importante sottolineare che i telegiornali come singolo mezzo hanno perso il 14% di influenza in soli 4 anni, i dati sono comparati europei 2009 e politiche 2013, sono cresciuti i talk show di approfondimento come strumenti di opinione, quindi i vari Hanno Zero, Balarò e compagnia hanno cresciuto il loro peso, ma il dato più significativo riguarda il fatto che ben il 43% degli italiani ha dichiarato che per la scelta di voto ha adottato una, una strategia di comunicazione cosiddetta extramediale, cioè non ha più attinto da informazioni provenienti dai mezzi di comunicazione, ma si è rifugiata nelle informazioni che provenivano dalle proprie reti di relazioni prossimali, quindi amici, parenti, conoscenti, famiglia... Questa fuga dai media, figlia della sfiducia nei media, ovviamente cambia completamente il paradigma della comunicazione politica, perché si passa da una comunicazione politica in qualche modo quantitativa, dove è importante esserci, ed esserci su più strumenti possibili, a una comunicazione politica che dovrebbe avere come priorità assoluta il concepire, il pensare ai propri elettori, non solamente come elettori, ma anche come persone che ti devono aiutare a far passare il messaggio, perché se c'è sfiducia nei media sono... Le reti di relazioni, cosa so, mi dice mio cugino, cosa mi dice il mio amico, il mio collega a determinare il mio il voto. Il referendum 2011 da questo punto di vista è stato paradigmatico, dove i mezzi di comunicazione di massa non ci hanno aiutato a prendere delle decisioni sul voto, il parlarne con amici e conoscenti, magari aiutati da internet, ci ha aiutato a prendere una decisione. A proposito di internet, un aspetto molto interessante riguarda il fatto che solamente l'8,7% degli italiani ha dichiarato che L'indicazione di voto e la scelta del voto è stata determinata in qualche modo da forum, blog o da Facebook. Il dato in sé è molto piccolo se consideriamo invece la grande enfasi che viene data in questi anni sull'avanzata del ruolo dei social media e di internet come strumento diretto di persuasione. Questo non vuol dire che internet conti meno, al contrario, conta molto di più rispetto al passato, ma non deve essere concepito come uno strumento che serve direttamente a convincere le persone a votare, quanto piuttosto deve essere concepito come uno strumento che i partiti, i candidati devono utilizzare per trasformare queste piattaforme in una sorta di cassetta degli attrezzi dove mettere i contenuti affinché i militanti, i volontari e le persone che vanno a votare possano poi portarle fuori nelle reti di relazioni prossimali di cui parlavo prima per convincere le persone a votare. Quindi è sbagliato pensare a internet come strumento diretto di persuasione, quindi la domanda quanti voti sposta internet è una domanda fuori dal tempo, è molto più importante ragionare su come io arrivo alle persone e internet mi aiuta da questo punto di vista. È importante inoltre sottolinea i dati relativi alla propaganda dei partiti solo il 9% degli italiani è influenzato da strumenti diretti di propaganda, quindi volantini manifesti, brochure locandine, solo il 9% la quota scende ulteriormente al 6% per quanto riguarda i siti internet dei partiti e dato se vogliamo drammatico scende al 4% se considerati i comizi come strumento di persuasione, quindi siamo un 43% di persone che si rivolge tra virgolette al passaparola e 4% ai comizi quindi la comunicazione istituzionale dei partiti oggi ha una capacità diretta di persuasione quasi irrilevante. La chiave sono una buona presenza televisiva e una, ancora di più una straordinaria presenza nei luoghi di relazione prossimale. Il partito produce contenuto che va su internet, che viene preso dal singolo cittadino che ha gli strumenti per poterne parlare con le sue regole e con i suoi tempi nelle reti di relazioni che conosce se non si ricrea questa filiera la comunicazione politica non funziona e non funzionerà fino in fondo per chiudere rapidamente un aspetto interessante riguardante il rapporto tra internet e democrazia c'è un dibattito aperto e lo sarà ancora per anni che ruota attorno a una domanda internet favorisce i processi democratici? favorisce automaticamente l'apertura dei processi democratici? secondo questo dato del census gli italiani sono molto sfiduciati da questo punto di vista infatti è stata fatta una domanda rispetto a tutta una serie di variabili la domanda è secondo lei la tecnologia ha migliorato o ha peggiorato questo tipo di variabili ed è emerso che due degli aspetti più critici insieme ai rapporti sentimentali che era quello più negativo in assoluto riguardava la possibilità degli italiani di organizzarsi politicamente il 35% degli italiani riteneva che internet ha peggiorato le forme dell'organizzazione politica con un 50% che dice che non è cambiato nulla e solo un 15% che dice che invece sono migliorate, e internet, secondo ne ha peggiorato la formazione delle opinioni politiche. Il 28% ritiene che siano peggiorate e il 45% ritiene che siano neutre. Quindi anche da questo punto di vista c'è molto lavoro da fare, perché per quanto internet, come dicevamo prima, apre le porte a tutta una serie di meccanismi nuovi, questa apertura non è affatto automatica. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che internet aiuta la democrazia, se la democrazia vuole farsi aiutare da internet pensare che esista un automatismo che porta più tecnologia uguale più democrazia uguale più apertura è un automatismo che non funziona bene adesso abbiamo parlato di quello che succede in Italia però noi vorremmo anche fare un confronto tra quello che succede in Italia e quello che succede negli Stati Uniti per cercare di andare a vedere quali sono le differenze e magari se c'è possibilità di importare qualcosa allora da questo punto di vista Giovanni si è interessato molto di andare a vedere che succede dall'altra parte dell'oceano e voleva mettere in una prima fase in rilievo quali sono le differenze rispetto a quello che possiamo fare in Italia, ovvero quello che non possiamo importare dagli Stati Uniti perché ci sono delle situazioni del sistema mediatico talmente diverse che non riusciamo a replicare. Nella seconda parte parliamo invece di quello che noi possiamo importare in Italia, quindi sentiamo Giovanni cosa ha da dirci su questo aspetto. Buongiorno a tutti. Eh, sì, io parlo di America e di cosa non si può replicare in Italia di, per, per quello che riguarda ciò che avviene in campagna elettorale negli Stati Uniti. Io ho passato 25 giorni negli Stati Uniti a lavorare come volontario nella campagna di Barack Obama a Filadelfia, dove mi sono occupato prevalentemente di porta a porta e devo dire che in quel periodo ho studiato abbastanza il sistema politico americano e soprattutto le campagne elettorali americane, la campagna elettorale di Barack Obama, del suo sfidante e le varie campagne eh, per il Senato e per, altre, insomma, per, per le altre cariche elettive. Dal punto di vista mediatico, quello che è senza ombra di dubbio lo strumento più importante di campagna elettorale negli Stati Uniti d'America è lo spot televisivo. Lo spot televisivo eh, in America ciascun candidato ne prepara decine in campagna elettorale e, e li, insomma, li fa andare in televisione per decine e decine di volte al giorno. In Italia questo non è replicabile perché, perché la legge insomma, no, non lo consente tramite la par condicio, gli spot televisivi non, si possono, eh, no, non possono andare in onda nelle televisioni nazionali e pubbliche. Tuttavia diciamo che lo spot eh, televisivo ha delle sue peculiarità importantissime in America che non sono semplicemente quelle della pubblicità. Vi faccio un esempio, io in America ho intervistato Jordan Lieberman che è uno dei massimi esperti americani per quello che riguarda la consulenza politica, consulente tra gli altri di Sarah Palin e, e soprattutto di candidati repubblicani. E lì gli ho chiesto quella che per me era la cosa più interessante, cioè qual è la prossima frontiera, secondo voi, della comunicazione politica in America. E lui mi ha risposto una cosa che mi ha colpito molto, cioè lui mi ha detto gli spot targetizzabili. Per me cioè, significava poco, una cosa... non è nella cultura italiana lo spot televisivo, quindi ho faticato a capire e mi sono fatto spiegare approfonditamente. Quindi ci tenevo a spiegarvi cos'è cos'è questo sport targetizzabile e quindi cosa ci perdiamo noi in Italia eh, lo sport targetizzabile nasce attraverso un sistema simile all'audience cioè eh, le agenzie pubblicitarie che si occupano delle campagne elettorali, quindi i comitati attraverso questo sistema eh, risalgono allo storico del, diciamo, ai programmi televisivi che noi nella nostra quotidianità eh, osserviamo, cioè, hanno i dati auditel relativi alla nostra casa, alla nostra televisione e attraverso quelli ci targetizzano, cioè ci classificano in alcuni segmenti elettorali. Vi faccio qualche esempio, Le, per, ci sono tra i vari segmenti, sono, sono più di 300 segmenti quelli in cui eh, I cittadini americani vengono classificati. Questi segmenti sono, per farvi un esempio di quanto in profondità sono andati, le casalinghe tra i 50 e i 60 anni proprietarie di cani. Ci sono gli studenti sotto i 25 anni che eh, non sono interessati di politica, guardano canali tra virgolette pop e la sera guardano il football i padri di famiglia che lavorano il giorno e la sera si guardano lo sport fino a notte fonda e via dicendo, più di 300 segmenti dopo aver individuato questi segmenti eh, il comitato elettorale compra lo spazio televisivo e di televisione in televisione manda in onda spot diversi lo spot con il messaggio più adatto a quel tipo di target, a quel tipo di segmento elettorale Ora, questo in Italia non è assolutamente possibile, non lo consente la legge riguardo alla par condicio e, devo dire, grazie al cielo, non lo consente la legge sulla privacy, perché nella terra della libertà la privacy non esiste, in America la privacy è assolutamente inesistente, in campagna elettorale noi sappiamo tutto degli elettori. Eh, non esiste però, questa è la nuova frontiera, ovvero differenziare i messaggi ed entrare nelle televisioni e allo stesso momento, alla stessa ora, dare spot diversi, con messaggi diversi, a persone diverse. Questo in Italia è impensabile, però in America è realtà, perché lui mi ha detto che stavano già sperimentando questo sistema... E nel 2014, quando ci saranno le elezioni di mid-term per il Senato e la Camera, ci sarà una, una sperimentazione ufficiale nelle televisioni e nel 2016 diventerà effettivo nella campagna presidenziale. Appunto, come dicevo, l'America è considerata la nuova frontiera della comunicazione politica, però non tutto ciò che viene fatto in America è replicabile, come abbiamo visto, e non è detto che i guru americani siano guru anche in Italia io vi porto un esempio dell'ultima campagna elettorale Mario Monti ha affidato la, sua, la strategia della sua campagna elettorale, tra l'altro per la modica cifra di 350.000 euro all'agenzia AKPD Message and Media che è l'agenzia di David Axelrod il capo della campagna elettorale di Barack Obama eh, in la, è durata, insomma, la consulenza è durata 40 giorni e si è in, cioè, era incentrata su due punti sono stati due i consigli essenziali che l'agenzia ha, ha dato a Mario Monti il primo è stato attacca quando sei indietro nei sondaggi l'unica arma classica che si utilizza sempre è attaccare attaccare gli avversari infatti possiamo ricordare che da un momento all'altro Monti ha cambiato completamente tono ha attaccato il PD, l'ha chiamato il nuovo PC ha detto sono tornati i comunisti poi si è reso conto che aveva attaccato solo da una parte ha attaccato il PDL anche lì in maniera scomposta dopo il secondo era umanizzati che negli Stati Uniti d'America è il principio cardine per qualsiasi candidato mostra di essere una persona normale e infatti vediamo ha sfornato un video dove c'era lui sdraiato per terra che giocava con i Lego insieme al nipotino finché non si è arrivati a mostrare in diretta il cagnolino che ha adottato, Empi. Questa è stata, secondo me, anche in base ai risultati, la dimostrazione che non tutto ciò che è americano può funzionare in Italia. Perché? Perché? perché le campagne elettorali sono degli abiti che vanno cuciti su misura del politico, le storie, i messaggi che si raccontano devono essere coerenti con la storia e con i valori che il politico incarna. Mario Monti aveva come suo punto di forza il suo profilo, che era un profilo di serietà, di rigore, Insomma il soprannome di professore è un soprannome positivo, ti dà un'idea di appartenere a un altro livello rispetto a quello della politica, un'altra un politica, una politica nuova fatta di competenze e non uh, di, di litigi, di, de, della solita politica, di, de, diciamo, dell'apparire che viene prima rispetto ai contenuti. Mario Monti non è una persona che ci immaginiamo giocare sdraiato a terra con i Lego insieme al nipotino, io sono assolutamente sicuro che non l'abbia mai fatto in vita sua, cioè io me lo vedo piuttosto a, a, a, a, a insegnargli a fare i compiti di matematica o qualcosa di simile, non è uno che mostra il cane in diretta televisiva, è una cosa che veramente va oltre, eh, in America sono abituati alla personalizzazione della politica estrema, il candidato che mostra e mette la propria privacy eh, che appunto non esiste come abbiamo detto prima in mostra in campagna elettorale in Italia non lo siamo non si può eh, imporre una campagna elettorale eh, che ha un determinato stile in qualunque contesto, il contesto è fondamentale nelle campagne elettorali infatti tra parentesi si dice che il cagnolino sia stato poi affidato al nipotino dopo la campagna elettorale non, non lo dico io, lo dicevano i giornali scandalistici eh, questo è ciò che bisogna prendere come appunto. In America sono sicuramente anni luce avanti a noi come tecnologie di campagna elettorale, però le strategie sono una cosa diversa, le strategie si fondano sul contesto e sullo scenario e non si può chiedere a un'agenzia di grandissimo livello, qual è l'IKPD Message and Media, in 40 giorni di pensare a una strategia innovativa in un paese che non conoscono. Le campagne si fondano sui contesti, una campagna in Italia si fonda sul contesto e sullo scenario italiano, chi non conosce lo scenario italiano non può pensare di portare strategie innovative e poi insomma, parlerò invece di, di cosa possiamo importare dall'America perché appunto è una terra che ha grandi innovazioni dal punto di vista delle campagne elettorali. Ok, brevissimo perché siamo leggermente in ritardo. Allora, abbiamo sentito che eh, gli spot televisivi sono estremamente importanti negli Stati Uniti, tanto per essere chiari, tipicamente nelle campagne americane assorbono la, la maggioranza del budget, solitamente. Noi in Italia non li possiamo usare, eh, però possiamo usare altri strumenti. Allora Francesco ci parla di come possiamo utilizzare i desideri e i legami che hanno le persone, e quindi le passioni che hanno le persone, per fare una comunicazione politica differente. Ok, buonasera. Prima di tutto, eh, non parlo da esperto, tutte le cose che dirò sono frutto di una conversazione molto intensa, durata gli ultimi due mesi, che sono stati due mesi importanti, con persone la maggior parte delle quali sono tra di voi in questo pubblico. E a parte quello che avrei voluto raccontare, le cose che ci hanno detto... Uh, eh, i colleghi prima sono così interessanti che vorrei fare due note Monti, 350.000 euro per un risultato del 10 c'è un incredibile personaggio che si chiama David Kahneman è l'unico psicologo a aver mai ricevuto un premio Nobel in economia ha fatto degli studi molto molto interessanti sul valore che hanno gli esperti nelle predizioni gli esperti che si affiancano come consulenti per i processi decisionali e lo studio rivela che e questo vale per la politica per le organizzazioni economiche rivela che se tu guardi nel lungo periodo le scelte che vengono fatte ascoltando il parere dell'esperto e le scelte che vengono fatte ascoltando il parere del lancio dei dadi hanno un impatto più o meno simile in termini di qualità perché dico questo? Ritornando al fatto che io mi occupo di impresa giovane e di outsider, perché c'è un mondo anche della comunicazione che parte dalle grandi strategie e rischia dei flop incredibili, e c'è un mondo della comunicazione che invece parte dalla sperimentazione, che è una parola che su questo palco si usa parecchio. L'unica cosa che dirò poi nella seconda parte del mio intervento è cosa si può immaginare debba fare un gruppo che si sente, diciamo a sostegno di un candidato per costruire una giusta campagna di comunicazione. Però il tema della sperimentazione è fondamentale, primo punto. Secondo punto, 43% dei nostri concittadini che si fidano del, del passaparola, dell'extramediale, okay. quindi le loro intenzioni di voto possono essere modificate, magari sto leggendo male il dato, poi mi dici, possono essere modificate nelle ultime due fatidiche settimane perché la suocera, perché il cognato, perché il collega. Questa è una cosa incredibile, il fatto che il mediale confluisca nell'extramediale. Di fatto il nostro elettore non è più un ascoltatore, ma è un agente di moltiplicazione e propagazione di un messaggio politico. E ce lo dobbiamo mettere in testa. Okay? Secondo me, in questo senso, dobbiamo pensare che le persone a cui stiamo parlando... Non stanno ascoltando un messaggio, ma stanno facendo delle domande. Allora proviamo a immaginare una politica che intercetta persone che sono in domanda. Perché magari Grillo, tra le tante cose che ha fatto bene o male, magari per sbaglio, ma si è posizionato in quel mondo lì. Noi possiamo pensare che la politica dia dei messaggi pacificatori o gratificanti a un pubblico che si lamenta e sta male, o possiamo pensare che la politica intercetta delle domande. E rispetto a questo, volevo fare una ultima riflessione per questo giro, rispetto al tema della domanda, perché secondo me impostiamo bene un discorso di comunicazione politica, essendo molto consapevoli dell'estremamente pratico e minuto, il territorio, il contesto, ma anche facendoci delle domande di alto livello, sul significato, perché mi sa che qui c'è un po' in gioco il significato della parola politica, più che i contenuti della singola mozione. Di fatto, adesso faccio un po' il filosofo, tanto siete abituati ad avere un affezionatissimo filosofo, giusto? Quindi non è strano. Le domande, e qui su questo palco e sotto vengono fatte molte domande, e sarò insistente su questo, le domande sono composte di tre componenti, c'è un contenuto, c'è un domandato, ok? Se ti chiedo cosa ne pensi della politica industriale, c'è un contenuto in gioco. Però le domande hanno un altro aspetto che è fondamentale, che c'è un interrogato, c'è una, una persona a cui sto facendo una domanda questa domanda la sto facendo a Soru? la sto facendo a Civati? la sto facendo a Barca? chi sto chiamando in gioco con questa mia interrogazione? perché non faccio delle domande impersonali terzo tema, le domande hanno un perché tendono a un obiettivo cercano un senso allora un'altra riflessione interessante per chi si occupa di politica è che a volte rischiamo di confondere due piani cioè rischiamo di pensare che il politico sia il piano dei contenuti mentre è possibile che in questo momento soprattutto il politico sia anche e soprattutto il piano del senso e chiudo con questa chiosa del significato quindi qual è il significato della politica? un filosofo che amo molto e che si chiama Wittgenstein diceva che fondamentalmente esiste una domanda etica ed esiste una domanda politica la domanda etica originaria è questa perché vale la pena vivere e tutto il resto segue la domanda politica originaria sarebbe perché vale la pena vivere insieme ad altre persone questo ci porta forse e mi sembra che anche le ricerche di cui abbiamo parlato ci indicano una direzione di questo tipo ci porta al tema dell'insieme delle persone ovvero al tema dei legami e adesso mi piacerebbe rilanciare la domanda. In un periodo che viene definito dalla letteratura come un periodo di legami deboli, e la letteratura ci dice anche che i nuovi mezzi di comunicazione, facciamo l'esempio Facebook, sono generatori di legami deboli. Legame debole significa che il tuo amico di Facebook, se tu gli mandi un messaggio, ho bucato, mi presti la macchina, non ti presta la macchina, anche se tutto il giorno precedente avete twittato insieme legame forte è esattamente il contrario domanda con questo dato rilevante del 43% che va completamente in direzione opposta rispetto al trend del, del legame debole la comunicazione politica come fa e con che strumenti perché si tratta proprio di fare di sperimentare punta a generare legami forti con le persone e soprattutto tra le persone ah, grazie a Francesco Allora, abbiamo capito dai, dai tre interventi che ci troviamo in uno scenario molto frammentato, molto diviso, molto complicato Allora in questo scenario qua emergono nuovi soggetti comunicatori, nuovi soggetti che sono all'interno del campo della comunicazione Ma soprattutto il ruolo dei partiti deve cambiare fortemente Allora Dino ha alcune proposte, alcune idee che ha tirato fuori dalle conclusioni de, de, da, dai dati del Census che ci vuole raccontare su questi aspetti principalmente. Vado per spot perché non abbiamo tanto tempo in ogni caso la presentazione dati approfonditi la trovate la caricata Pippo che il giorno fa sul suo blog la trovate digitando Dina slide share il sito dove ci sono le, le slide. Sono cinque idee, ripeto le, le enuncio molto rapidamente la prima è che esistono due principali motori dell'opinione uno è rappresentato dai media tradizionali e l'altro è rappresentato dai nuovi media. Nel, secondo, nel primo caso i media tradizionali determinano l'agenda, stabiliscono le priorità giornalistiche. Nel secondo caso l'agenda è determinata dagli stili di navigazione degli utenti, per cui faccio un esempio, se 20 miei amici pubblicano su Facebook la stessa notizia, il fatto che quella notizia non sia apparsa sul telegiornale non è importante perché la leggerò in ogni caso. In entrambi questi motori, i partiti fanno sempre più fatica ad entrare perché, abbiamo detto prima, la capacità diretta di persuasione nei partiti è molto, è molto bassa e secondo luogo l'agenda giornalistica ha delle priorità diverse dall'agenda politica, per cui l'agenda giornalistica parla delle cose che interessano al pubblico o interessa all'editore o interessa all'inserzionista pubblicitario. Questi due dati insieme dicono che la capacità dei partiti di dettare l'agenda attraverso le proprie iniziative è una capacità così ridotta da essere sostanzialmente irrilevante e bisogna cambiare il paradigma. Quindi pensare che i partiti o i candidati possano comunicare per campagna tematica, quindi nei prossimi tre mesi ci occupiamo di lavoro perché viene stabilito in modo indipendente dal partito è un modo quasi certo per essere totalmente irrilevanti perché i media parleranno di quello che pare i media e quindi andrà avanti in questa maniera. Come si fa a incrociare questo, questo tipo di necessità? Quindi Come si fa a essere rilevanti? Si è rilevanti secondo me avendo la capacità di trovare delle risposte in tempo reale o quasi alle domande che l'opinione pubblica fa. Se c'è l'ennesimo caso di femminicidio, faccio un esempio co concreto, è il partito... Il candidato premier o chiunque sia nel giro di 36 ore non dice la sua posizione vuol dire che sostanzialmente sta comunicando il fatto che lui, lui o il partito non hanno una linea di condotta su questo argomento. Tra l'altro è un problema doppio perché è un problema che viene manifestato in un picco di attivazione mediatica. Tutti i giornali parlano di femminicidio, il partito non ha nulla da dire, il partito è assente nel dibattito pubblico e se fa campagne su altri temi e i giornali parlano giustamente di femminicidio il partito diventa irrilevante questo vuol dire che parlare per campagne non ha più senso, i partiti devono organizzarsi per tipologie di contenuti devono avere una visione su tutti i contenuti e un luogo dell'organizzazione dell'apertura democratica può essere faccio un esempio, che sul femminicidio il partito può avere una bozza di legge, la mette sul sito, crea delle parti del sito che possono essere personalizzate, editate, in una modalità wiki, aprire ai militanti la possibilità di scrivere e migliorare la legge, questo è un modo per cui, con cui i partiti hanno sempre qualcosa da dire sugli argomenti che interessano i cittadini e i militanti hanno sempre qualche modo per collaborare e partecipare con la vita pubblica e politica parentesi sempre dati del Censi, si emerge che il 63% degli elettori di centrosinistra gradirebbe essere coinvolto su tutte le decisioni rilevanti politiche attraverso meccanismi di consultazione online, quindi dal punto di vista dell'opinione pubblica l'Italia anche con tutti i limiti che ha di accesso a internet è matura, non è un problema di gli italiani non ci sono su internet, sono i partiti che non vogliono andare su internet a coinvolgere, a coinvolgere i cittadini, quindi chiunque dica il contrario sta usando un alibi. Un altro punto, ovviamente, in continuità con questo, è legato alla necessità di creare un meccanismo di, ehm, che garantisca a chi partecipa il fatto che la sua partecipazione abbia un impatto. Ci sono progetti bellissimi, tra l'altro anche il tuo Parlamento che magari va in, vo in voga adesso, secondo me manifesta un, un limite di fondo, cioè il fatto che il politico che si attiva in questi processi di partecipazione, in queste piattaforme, non può garantire al partecipante che il fatto che lui stia partecipando porti effettivamente a una conseguenza Oggettiva. Quindi io chiedo ai cittadini di partecipare, raccolgo le idee, le idee diventano una proposta di legge, ma se il partito non mette quella legge in agenda o non la calendarizza, questo tentativo di partecipazione pur nascendo con, le, con i migliori auspici in buona fede diventa un boomerang. Perché tu stai chiedendo a un cittadino di partecipare, la partecipazione è frustrata, il cittadino si incazza, aumenta la sfiducia, quindi un meccanismo che doveva nascere con scopi positivi diventa un meccanismo con scopi positivi, negativi. Un altro punto è che a prescindere da quello che i partiti possono o meno desiderare, di politica si parla 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli utenti online parlano di politica quando vogliono, come vogliono, senza chiedere il permesso a nessuno. Questo è anche vero per le tv all news, le tv all news mandano notizie 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I partiti che non comunicano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 non sono veloci, non sono reattivi come i media in cui loro dovrebbero cercare di entrare nel processo. Questo vuol dire che un partito ad esempio deve avere la capacità anche organizzativa di prendere un fatto d'attualità, smontarlo, rimontarlo e costruirci una campagna anche tattica che ha lo scopo per 24 ore di dar fastidio per dettare l'agenda. Faccio un esempio, ieri venendo qui in auto ho sentito Daniela Santanchè, eh, in radio alla Zanzara, che discuteva del fatto appunto, che eh, c'erano delle polemiche sulla vicepresidenza della Camera, premesso che il PD politicamente è in evidente imbarazzo, perché è molto difficile spiegare per quale motivo Berlusconi sì e Sant'Anche no, c'è cioè, cioè un problema, quasi un peccato originale. Detto questo, Sant'Anche ieri ha detto una frase che secondo me diciamo, è il limite delle versioni, ha detto domanda di Cruciani, ma se Berlusconi viene condannato in terzo grado che fate? E la Sant'Anche ha risposto ci sono 13 milioni di persone pronte a fare qualcosa. Se il PD avesse voluto, avrebbe potuto prendere quei 30 secondi di clip e ci cioè avrebbe potuto costruire una campagna con cui dettare l'agenda in tutta la giornata di oggi e basta per delegittimare quella candidatura. Sono cose che vanno strutturate in 10 minuti, preso il clip, montata, messo online, ci vuole una reazione, una reattività. È molto semplice. E per chiudere, l'ultimo punto che detto da un comunicatore politico vi potrà sembrare paradossale, i partiti devono comunicare di meno. E i politici devono comunicare di meno. Non so se vi capita di leggere le interviste di queste settimane, ai ministri in particolare, chiedono a Giovannini, ma quindi per il lavoro lei che fa? Non lo so. Perché deve parlare ovviamente con il ministero, con, deve leggere i dati, sa comandi, stiamo lavorando. Cioè se un politico va a fare un'intervista con i media e non sa come rispondere alle domande, per quale motivo ci va? Aspetta quando hai i dati pronti ci vai. Questo clima da incertezza costante, aumenta la sfiducia e quindi si finisce nella spirale di cui vi parlavo prima. Allora, purtroppo mi dicono che abbiamo esaurito il tempo quindi purtroppo eh, dobbiamo passare la parola a altri due relatori e magari eh, recuperiamo la discussione con loro due alla fine quando magari introduciamo i ragazzi del Barcamp che hanno fatto un lavoro sopra e vengono a presentarci i loro dati Grazie a tutti Allora, noi riprendiamo il blocco di prima Stavamo in una parte interessante del discorso perché eh, riprendendo sempre lo studio del Censis si vede che una parte significativa delle persone ha deciso le proprie indicazioni di voto a, a basandosi sul confronto con parenti e amici quindi questo tema della vicinanza questo tema eh, del localismo è interessante se noi lo andiamo a confrontare con quello che succede in America soprattutto per quanto riguarda il porta a porta ed è questo uno de, eh, dei temi che noi possiamo importare in Italia dal punto di vista della comunicazione politica però lascerai spiegare questo a Giovanni grazie io parto da dove avevo finito cioè dal, dalla frase che le strategie delle campagne elettorali si fanno fondandole sullo scenario e da qui riparto e penso allo scenario italiano, lo scenario italiano politicamente è uno scenario dove c'è una scarsa eh, fiducia verso la politica, verso i partiti e c'è un'affluenza che è crollata alle ultime elezioni in uno scenario così io penso che lo strumento di campagna elettorale americano più facilmente ed efficacemente importabile sia appunto il porta a porta. Cos'è il porta a porta in America? Però non è quello che ci immaginiamo noi. Il porta a porta in America anzitutto è un porta a porta vero, cioè si bussa alle porte e si parla con le persone. Ma l'idea che c'è di fondo al di fondo, porta a porta americano è un'idea che noi non, non possiamo ancora concepire in Italia cioè, l'idea è che le porte non si bussano mai a caso cioè, anche qui da... tutto nasce con quello che abbiamo detto prima c'è cioè la totale assenza di leggi sulla privacy in America che permette una creazione di database straordinari la campagna di Obama ha investito moltissimo nel porta a porta unendo quindi una vecchia tecnica come il porta a porta alle nuove tecnologie, cioè ai database. Sono stati quindi creati dei database, il più famoso dei quali si chiama Vote Builder, che funzionano così. Ora vi spiego un attimo. Il database contiene al suo interno milioni e milioni di nomi di persone e di indirizzi. Per ciascuna persona c'è il partito di registrazione, perché in America quando si iscrive alle liste elettorali ci si registra ad un partito e contemporaneamente ci sono tutti i dati emersi dai porta a porta precedenti, quindi cosa hanno votato nelle varie elezioni, perché partiti hanno eh, finanziato le campagne elettorali, perché in America tutti registri come democratico ma poi puoi benissimo votare repubblicano ed è una cosa che succede anche spesso. Quindi, in questi database ci sono informazioni a non finire su ciascun elettore. Data, Vote Builder, questo database, funziona così. Si imposta una strategia e dopo facciamo qualche esempio di strategia. In base alla strategia, il database crea degli elenchi di persone, elenchi di elettori nel quartiere in cui si farà il porta a porta con le informazioni necessarie per incontrarli e fare un dialogo efficace. Cosa significa? Significa che non si bussano più le porte a caso, si bussano le porte alle persone convincibili, alle persone che sono... Uh, utili uh, da convincere in una campagna elettorale qualche esempio di strategia io ho lavorato in un quartiere povero, in un quartiere nero dove in quanto quartiere povero e nero la maggioranza era democratica ma c'era una bassissima affluenza alle urne Vote be cioè, la strategia impostata e quindi le informazioni richieste a VoteBuilder era di darci l'elenco degli elettori di quel quartiere che fossero iscritti alle liste come democratici oppure fosse iscritti come indipendenti o repubblicani ma le ultime tornate elettorali eh, avessero eh, finanziato le campagne democratiche, quindi agli elettori vicini a, al presidente Barack Obama dopo, avere questi, dopo aver avuto questi indirizzi per tre settimane abbiamo bussato porta per porta tutte queste case per tra virgolette portarli a votare, perché l'obiettivo e quindi la strategia non era quella di persuadere ma era quella di mobilitare, di portare al voto i propri elettori. È una strategia che come potete pensare può funzionare solamente eh, nelle, nelle zone a grande eh, maggioranza democratica perché non basta portare a votare i tuoi nelle zone non democratiche, in zone non democratiche le strategie possono essere quelle di dividere in zone ad alta affluenza e zone a bassa affluenza, fare lo stessa, la stessa cosa nelle zone a bassa affluenza quindi portare a votare tutti i propri elettori mentre nelle zone ad alta affluenza focalizzarsi maggiormente sui sugli swing voters, cioè sugli elettori indipendenti, gli indecisi, le persone insomma, che sono convincibili. Eh, io sono convinto che il porta a porta in Italia non sia attuabile così come è in America, ma... Non è una, diciamo, realizzarlo non è così impossibile. Il Partito Democratico soprattutto secondo me commette un crimine vero e proprio nel non utilizzare per fare il porta a porta gli elenchi e i registri delle elezioni primarie. Se vengono considerate le persone iscritte ai registri delle elezioni primarie nazionali, tutte le tornate nazionali del 2007, del 2009, del 2012 e delle varie primarie locali si sfiorano i 6 milioni di elettori. 6 milioni di elettori sono tantissimi e ci sono tante di quelle strategie che si possono utilizzare nel porta a porta che veramente, Io ne cito una che è, è un mio pallino, io sono convinto che ci siano degli elettori che si sono avvicinati al Partito Democratico Nel periodo delle ultime elezioni primarie con la candidatura di Matteo Renzi Che è una candidatura che ha aperto all'esterno, ha aperto un po' a centrodestra e un po' a elettori delusi della politica elettori che poi si sono allontanati dal Partito Democratico quando hanno visto una vittoria di una leadership più, consideriamola, tradizionale, quella di Pierluigi Bersani. Ecco, secondo me si potrebbe partire utilizzando il porta a porta, andando a bussare alle porte degli elettori nelle zone in cui eh, Matteo Renzi ha raggiunto un risultato importante alle elezioni primarie, Mentre poi il Partito Democratico ha raggiunto un pessimo risultato alle elezioni politiche eh, a favore del Popolo delle Libertà e del Movimento 5 Stelle. La mia teoria è che in quelle zone ci siano elettori che si erano avvicinati al PD alle primarie e poi si sono allontanati. Il porta a porta è il miglior modo per riprendere i voti degli elettori non ostili, perché chi ha votato alle primarie non è ostile e il contatto personale non può che aiutare in questo. Grazie. L'ultima riflessione la facciamo fare a Francesco e partirei da quello che ci ha appena detto Giovanni, cioè dal fatto che ci sono queste piattaforme che magari sono molto belle e meravigliose come l'albo degli elettori ma poi non vengono usate o vengono usate male. Allora il tema eh, che ha Francesco è quello invece che lavorando con gli start-upper eh, si trova con delle persone che invece hanno voglia di fare ancora prima di elaborare la soluzione ottima e questo forse è un modo per andare oltre la difficoltà che abbiamo di utilizzare questi strumenti. Vabbè hai fatto l'intervento, io volevo fare solo questa riflessione qua, che è proprio questa, bello sentire parlare, Soru, di favolose piattaforme per chiedere alle persone di costruire dei programmi, in questo momento non siamo capaci, ed è per volontà credo, e non per tecnologia che manca di fare delle cose molto semplici del tipo ti ho chiesto chi sei perché questo facciamo noi ai banchetti ti ho chiesto chi sei non siamo capaci di rispondergli con una mail dicendo guarda che a 200 metri da qui c'è un iscritto del partito da 4 anni che sa qualcosa di questo partito e ti può aiutare dentro a lavorare non siamo capaci di fare questo basta rispetto alle proposte cosa si può fare ci sono dei ragazzi che hanno fatto un lavoro incredibile oggi credo che valga veramente la pena di ascoltarli. Allora chiamo sul palco Fabio Malagnino, Michele Dalena e Luca Cominassi e sono le persone che si sono occupate del bar camp che durante tutto, tutta la giornata ha elaborato, ha pensato, ha proposto strategie, ha fatto una sintesi e io lascerei direttamente la parola a loro e magari me ne vado io. Grazie. Puoi tradurre tu? Allora, buonasera a tutti. Eh... Niente, abbiamo fatto questo bar camp, eravamo in una cinquantina, eh, ci siamo organizzati in tre gruppi di lavoro, eh, ci siamo in tre gruppi di lavoro eh, io ho coordinato il primo. Eh, intanto scuso per la poca rappresentanza dell'altro genere anche se era molto numeroso eh, però invito a magari a fare delle domande per ampliare il nostro punto di vista l'idea di partenza nostra era quella di eh, dare sostanza politica al digitale Noi il digitale possa aiutare il PD e aiutare il Paese. Eh, infatti ottimo essere, stati, eh, essere qui a parlare dopo tutto quello che è stato detto. Eh, crediamo che il PD, al PD serva una strategia eh, per cui vi abbiamo proposto di fare un'agenda digitale, eh, un'agenda, cioè un documento che scritto in modo collaborativo per cui a fine mese sarà online e vi invitiamo tutti a, a migliorare la nostra proposta eh, un documento che ha quattro punti cardinali e ogni punto ha delle azioni che vogliamo oh, che siano misurabili eh, per indici di efficacia ed efficienza, cioè se eh, parliamo di diffusione della banda larga vogliamo avere dei, dei, dei, dei numeri, altrimenti eh, non possiamo verificare se quello che abbiamo proposto è giusto o no. Per cui, Rapidamente eh, i quattro assi prevedono oh, internet eh, come diritto Internet come diritto per noi significa eh, avere delle politiche chiare sulla diffusione delle infrastrutture e, e avere delle politiche chiare per quello che è l'inclusione digitale partendo soprattutto dalla formazione ai politici alla formazione nei circoli noi pensiamo che il PD sia un grande bagaglio di intelligenza collettiva ma va, eh, una serie di, vanno fornite una serie di strumenti base per attivare tutti i canali il secondo asse parla di eh, open government, cioè noi vogliamo aprire all'intelligenza collettiva eh, eh, il PD, per cui vogliamo che eh, il partito... Ci dia delle piattaforme, e qui ci sarà il secondo gruppo che ha lavorato proprio su questo, che eh, ci supporti con dei community manager per gestire la quanti, i 23 milioni di italiani che sono su Facebook, questo bagaglio pazzesco di competenze che per ora vagano in rete. Noi pensiamo che il partito possa prendere questo, questa, questo pezzo e gestire questa montagna di relazioni. Guardo un attimo gli appunti perché abbiamo lavorato davvero in maniera complessa. Eh, vogliamo, oh, scusate. Eccomi. Eh, vogliamo che il PD faccia rendicontazione delle proprie attività, eh, per cui eh, che, che dia senso a quello che i circoli esprimono o i partecipanti e per cui ci sia una tracciabilità delle azioni, di quello che accade l'ultimo filone era quello degli open data per cui dati come bene comune e quindi come rendicontazione non solo delle attività della pubblica amministrazione ma anche e qui si citava il caso di open police come metodo proprio collaborativo in fondo noi quello che pensiamo è che la tecnologia sia il canale attraverso il quale il PD possa davvero cambiare il Paese, ma che lo debba fare direttamente senza aspettare che sia il governo a fare un'agenda digitale. Il PD deve fornirsi di un'agenda digitale e cominciare a fare delle cose senza aspettare. Su questo passo la parola ai miei due colleghi che hanno coordinato uno, un gruppo dedicato ai big data su come il PD può utilizzare Big Data e su una eventuale piattaforma, in linea con quello che forse è stato da, già detto prima. Buonasera a tutti, grazie Michele, io sono Fabio Malagnino e ho coordinato il tavolo sui dati o Big Data. Oggi noi parliamo di Big Data perché si parla di grossa mole di dati. Recentemente la commissaria europea all'agenda digitale, Nell'Ecros, ha detto che i dati, sono l'oro nero del futuro cioè sono il petrolio del futuro una risorsa inestimabile che noi potremmo utilizzare da qui in avanti eh, voi immaginate quanti, di quanti dati dispone il PD con i dati si possono fare delle cose straordinarie con noi oggi ci sono dei professionisti bravissimi che fanno sistemi predittivi cioè provano a analizzare i dati per immaginare cosa succederà nell'opinione pubblica da qui a sei mesi eh, provano a studiare eh, come, come si diffondono le malattie e come si muovono nel mondo? Studiando cosa? Mecciando, cioè incrociando i dati, la grossa mole di dati che noi abbiamo a disposizione. Chi ha seguito da vicino le elezioni americane sa benissimo Obama, ma ne se ne è parlato anche oggi, l'uso sapiente, scientifico e eh, atomico, molecolare che ha fatto, ha fatto dei dati. Allora, se noi immaginiamo questo applicato al PD, e ragioniamo in termini di dati che ci arrivano dall'anagrafe degli iscritti. Noi abbiamo provato a elaborare uno schema di progetto sui dati, di elaborazione e studio dei dati già confezionato, che il PD deve solo prendere e attuare, noi questa insomma, è, è, la, è la proposta che facciamo oggi nel complesso di quello che è elaborato. Se immaginiamo l'anagrafe e gli iscritti, eh, da, i dati delle primarie, eh, cosa succede sui social media, cioè su Twitter e su Facebook, gli eventi dei circoli, le mailing list a disposizione, le competenze che ci sono a disposizione del PD, i dataset, cioè le mole dei dati rilasciati dalla pubblica amministrazione in open data, eccetera, eccetera, Eccetera, possiamo costituire un archivio enorme di dati da analizzare ed è tutto evidente che questi dati vanno analizzati da dei professionisti abbiamo immaginato un data team che organizzi in maniera gerarchica con delle mappe collocandoli geograficamente e profilandoli cioè segmentando i dati che noi possiamo avere a disposizione per fare che cosa? per farsi coadiuvare da un team di data politics cioè che interpreti politicamente i dati magari in collaborazione con l'università con i centri studi europei che interpreti quindi vada a leggere esattamente cosa c'è in quei dati e trarne delle valutazioni politiche e valutazioni politiche per fare che cosa? Eh, Studiare una nuova narrativa, cioè un nuovo messaggio politico, provare a orientare il dibattito, sappiamo che il PD nell'ultima campagna elettorale ha avuto un grossissimo problema di interpretazione e di, di, di capire quali erano i dati, quali erano i temi, quali erano i valori che bisognava trasmettere in campagna elettorale. Allora attraverso queste analisi possiamo magari anche immaginare di orientare il dibattito, di capire quali valori, di quali valori si discute all'interno del nostro elettorato orientare e modificare le strategie di comunicazione insomma, lavori attraverso i dati se ne possono fare tantissimi questo è un progetto che noi mettiamo a disposizione del PD e ringraziamo Pippo Civati che oggi qua ci ha ospitato e ci ha permesso di fare dei ragionamenti su questo è evidente che ci sono delle criticità uno è la volontà politica che noi auspitiamo che da oggi prenda piede, insomma che ci sia forte in questo progetto. Due un tema di risorse che non siano sempre le solite briciole che vengano affidate, ai, destinate ai progetti digitali. C'è un tema enorme dell'archiviazione dei dati, la privacy, dove vanno archiviati questi dati, quindi capire anche il PD di che regole si dota per utilizzare in maniera a norma di legge, secondo la legge, questi dati. Quindi trattamento e soprattutto c'è un problema enorme di formazione, questo è anche già venuto fuori prima, per cui l'impegno e la richiesta è anche che si formi una classe di, di, ana di analisti, di programmatori, di, di studiosi sui, sui dati, qui appunto anche oggi c'erano competenze che fanno questo di lavoro, di formazione, di istruzione e di eh, creazione di professionalità in grado di fare il lavoro che ho appena provato a tracciare. Grazie e passo la parola a Luca Cominassi che vi parla della cosa più importante. Buonasera a tutti, sono Luca Cominassi, io ho coordinato il tavolo sulla partecipazione. Ovviamente eh, viene, viene bene nel senso che ci hanno fornito due assist incredibili sia analisi sia sui dati che le riflessioni di Juan Carlos De Martin prima che anche le riflessioni di... Eh, di solo stesso e sull'esigenza appunto di pensare a degli spazi nuovi di partecipazione online. La nostra riflessione è stata quella appunto di immaginare una piattaforma in maniera molto concreta, l'idea era quella di arrivare a stasera con un concept di una piattaforma ipotizzabile per il PD, il PD tutto, cercando di evitare delle duplicazioni rispetto alle tante iniziative del PD online eh, esistenti in questo momento. Abbiamo analizzato tante piattaforme esistenti da Parlamento, Partecipami, eh, la, la piattaforma di Ambrosoli, l'idea della consigliera di Torino Foscanomis di creare una piattaforma online, un forum dell'albero degli elettori e degli elettrici e siamo arrivati alla conclusione che appunto l'idea potrebbe essere questa, una piattaforma auspicabilmente open source, interoperabile, dove eh, poter far interagire i cittadini iscritti, elettori ma anche esterni perché tecnicamente abbiamo verificato che esiste la possibilità di immaginare una struttura di questo tipo che possa tra l'altro essere scalabile e quindi utilizzata a livelli diversi, dai livelli delle segreterie ma fino al livello dei, dei circoli che è una delle esigenze che è emersa eh, durante la giornata una piattaforma appunto, dove vengono valutate delle proposte per un determinato tempo Vengono votate e poi vengono sottoposte a, a, a dei soggetti che nel caso della piattaforma che abbiamo immaginato potrebbe essere appunto il PD che dovrebbe impegnarsi a prendere in considerazione le proposte eventualmente motivando il, il perché sceglie una certa proposta o, eh, o perché non la sceglie. Ovviamente per arrivare alla serata di oggi abbiamo immaginato delle proposte concrete e le proposte concrete sono state immaginare una piattaforma che abbiamo individuato, poi come hanno evocato anche prima, a seconda di come viene impostata, definita, cioè, questo richiede tempo e come diceva Fabio eh, anche eh, risorse, ma la nostra proposta che facciamo al PD tutto, in particolare ovviamente a chi ha una sensibilità maggiore sul tema come Pippo eh, Civati che oggi ci ospita o Renato Sorio che abbiamo intercettato eh, adesso proprio per proporre una una collaborazione oggi c'erano 50 persone con delle competenze molto alte e eh, quindi l'obiettivo è tenere stretto il, il gruppo e continuare a lavorare su quest'idea. quindi si potrebbe in maniera molto concreta immaginare già una piattaforma da utilizzare anche prima del congresso e magari utilizzare la piattaforma per testare sia il tema della partecipazione online in vista del congresso e eventualmente anche per un utilizzo durante il congresso in più aggiungo che tra i partecipanti è emersa anche l'idea, e anche questa è una cosa fattibile immediatamente, di far testare la piattaforma anche a delle realtà eh, più piccole, ai circoli, a delle segreterie che come avanguardia vogliono provare ad utilizzare queste piattaforme. Quindi lanciamo questa proposta irrevocabile, su. facciamo questa piattaforma di partecipazione per il PD? Facciamola, accidenti. Allora, io direi, che siccome abbiamo una platea molto interessante su questo palco e abbiamo dieci minuti, farei fare qualche domanda a voi, insomma. Sì. sì prego. Io volevo solo ringraziare l'anonimo, la persona, uomo o donna che sia, non so chi sia, che ha ritrovato un cellulare e lo ha portato alla reception. E quindi non so chi sia, spero che sia ancora qua e volevo dire grazie. è Tutto qui. Ciao. Che mi piaceva dare questa immagine del campus ad alta onestà. Ottimo. Allora dicevo, eh, io lascerei al pubblico se ha voglia di fare qualche domanda perché abbiamo un parterre molto interessante su questo palco, quindi lascerei a voi la parola. Sì, volevo, volevo fare una domanda relativamente al trattamento, all'analisi dei dati e l'utilizzo che poi ne viene fatto. Sì, eh, è stata considerata quello che è anche eh, la variabile della distribuzione eh, demografica no? all'interno del nostro territorio. L'Italia è un eh, paese in cui ci sono diciamo, poche se facciamo un eh, paragone con altre realtà europee e soprattutto extraeuropee, realtà urbane significative di città insomma, grandi ecco, a livello europeo ma ci sono tante città piccole e medie e addirittura tanti paesi abbiamo questa caratteristica Volevo sapere se questa variabile è stata presa in considerazione per il trattamento dei dati anche perché questo tipo di relazione virtuale si riverbera poi anche in quello che è l'utilizzo che può essere fatto nei livelli più bassi no? quindi in quello che si diceva utilizzo da parte dei piccoli circoli eh, a me piace molto sempre avere un'impostazione che tenga conto simmetricamente del mondo virtuale e del mondo reale. L'incontro del mondo virtuale e del mondo reale si chiama progetto. <ride> ecco, questo ve lo chiedo. Ah, beh, qua. Ma, al... Sente, sì. Ma noi oggi non siamo andati, mi si passa il termine, sulla profondità tematica, perché non abbiamo analizzato dei dataset. Per cui non abbiamo analizzato temi legati al, per esempio all'inquinamento urbano, alla sanità, ai rifiuti, all'ambiente. Abbiamo immaginato cosa si potrebbe fare con i dati. Eh, non ci sarebbe stato il tempo per fare questo tipo di lavoro. Eh, io però uso sempre un'espressione che a me piace molto, no? è che è la cosa migliore che si possa fare con i dati è rilasciarli in maniera tale che possano garantire la serendipity. Cioè che io con quel dato lì, il mio dato deve essere talmente libero talmente aperto che può succedere qualsiasi cosa. Cosa. Allora sì, posso indagare eh, cosa succede nelle città, sui grandi centri urbani, ma veramente posso lasciare libera l'immaginazione allora ripeto probabilmente per fare un lavoro di questo genere ci sarebbe avuto delle attrezzature che noi oggi non avevamo degli strumenti che non avevamo eh, e del tempo che oh, insomma è quello che è stato eh, però effettivamente gli studi raccontavano oggi eh, sempre queste, le persone che erano con noi di questa cosa, storia bellissima eh, che si, chiama, si intitola Where's George cioè follow the money, segui il, il denaro è partito un progetto sperimentale negli Stati Uniti eh, che tracciava le banconote da un dollaro, Quindi, parlando proprio di centri urbani o di grosse realtà demografiche. Quindi seguendo gli spostamenti dei dollari attraverso una, un, una piattaforma internet si è riusciti a disegnare in maniera più precisa i confini degli Stati Uniti stracciando migliaia, migliaia decine di migliaia di spostamenti quindi si è ridefinito in maniera esatta il confine degli Stati e degli Stati Uniti non come l'hanno tracciato i, i vecchi padri i costituenti eh, con un po' si diceva stamattina con le forbici ma veramente secondo dei confini effettivi che tengono conto degli spostamenti delle persone e degli spostamenti demografici attraverso la cosa che noi ci portiamo spesso più addosso, cioè i soldi. Allora se voi immaginate questa cosa, secondo me affascinantissima di seguire il soldo per capire bene come sono i confini degli Stati, capite che si può veramente analizzare e fare di tutto con, eh, con la gestione dei dati. Io approfitto, cioè il, il senso della giornata e eh, eh, eh, poi è forse la metafora eh, è che io credo che debba partire un grande messaggio verso il PD che è semplice, che è fateci partecipare. Mm. Abbiamo competenze e oggi forse davvero il gruppo dei big data era quello con le competenze più, più alte che costano molto e, e hanno lavorato per il bene comune che in questo caso si chiama PD. E 24 ore su 24 siamo pronti a dare le nostre opinioni, le, le nostre conoscenze a lavorare gratis ed è stupido non farcelo fare è davvero stupido per cui che, la metafora che deve uscire da oggi è come questo bar camp possiamo farne altri eh, come questa collaborazione, eh, la questa collaborazione la possiamo fare 24 ore su 24 dateci degli spazi se non ce li date ce li prendiamo e lo facciamo questo io credo che sia il messaggio che debba uscire da qua Altre domande? Beh, ci salutiamo. Ok, sì, mi dicono eh. che sono stremati, quindi <ride> sì, sì, sì, direi che ci salutiamo. Grazie a tutti, e Grazie, arrivederci. buona serata.